Auguri Che tu lo voglio no, sono arrivati 27, se fai poco lo scemo Adesso devi smettere Questa maturità te serva invece Per riflette, dentro una società Che guarda solo culi e tette Non è che da vegano Molte senti già arrivato, se la pensi Così sei solo un poro disgraziato Non è che da vegano Molte senti superiore E sa che è un'illusione per nasconde il tuo dolore Non è che da vegano Molte senti superman Non stai dentro a un fumetto, qua si chiama superbia e per salvare il mondo proprio non ci servirà al massimo fratello mio potrà farci sbroccare e poi le gabbie con chi cazzo leva da spacca e poi le gabbie con chi cazzo leva da spacca e poi le gabbie con chi cazzo leva da spacca e poi le gabbie con chi cazzo leva da spacca ti vidi e ti impera lo dicevano i romani e ce lo siamo scordati proprio adesso noi vegani non basta solo il cibo per ritornare sani e non son sempre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 e dei malvagi potrai sabotare tutti i piani Mantieni queste certezze nella testa di domani E dei malvagi potrai sabotare tutti i piani